tutti voi, sì, io farò una breve introduzione politica sul fatto su perché siamo qui e perché ci siamo trovati in questo, eh, in questo aspetto non parlo della la scheda tecnica è già stata brillantemente introdotta da da Patrizia eh, diciamo il dibattito intorno al tema del prestito al, all'FC auto come sempre ha coinvolto in maniera notevole eh, tutta la comunità politica e non solo questo un po' perché come diceva il mio vecchio professore di, eh, di economia la Bocconi dice la Fiat fa parte del panorama ci sono le colline il, i fiumi eh, e poi c'è la Fiat quindi nell'Italia eh, questo era vero probabilmente fino ad alcuni anni fa adesso sembra che il il sole della Fiat stia quantomeno andando dietro eh, la collina, però è rimasto e resta in tutti quanti e ovviamente le dimensioni del, eh, di, questa, di questa operazione eh, ci coinvolgono moltissimo. Questo dibattito lo sapete tutti, spacca, spacca o meglio sta eh, eh, portando a schierarsi, a prendere gli argomenti da una parte o dall'altra, purtroppo come spesso succede, con, eh, con la, la, la caratteristica della tifoseria, cioè ci si, prende, si prende parte per qualcuno o per qualcun altro, eh, il più delle volte non conoscendo gli argomenti. Quindi la giornata di oggi è, questa è stata promossa da Alleanza Civica, che qui faccio un mini, mini spot, poi lo viene subito chiuso. Cos'è Alleanza? Alleanza Civica? È un progetto di, eh, che sta mettendo assieme tutti i movimenti e le liste civiche eh, esistenti in Italia eh, che si stanno, stanno cercando di uscire dalla dimensione eh, cittadina e municipale per porsi dei temi eh, più collettivi, più, eh, di politica più nazionale. E lo stanno facendo con la caratteristica appunto civica, che è quella di non tifare per qualcuno, ma quella di cercare di affrontare i temi e le, eh, pragmaticamente e, per, e nei termini in cui sono. E quindi è per questo che ci è venuto in mente, abbiamo chiesto ad alcuni amici vecchi e nuovi, di trovarci qui a eh, discutere di questo, di questo aspetto. Dicevo che al nostro interno, proprio all'interno della comunità civica, Uh, ci siamo, abbiamo pareri distinti e, e, um, e complicati però siamo pronti e siamo qui oggi proprio uh, probabilmente per cambiare questo parere perché il, uh, il buon esito di conversazioni come queste è se alla fine ciascuno di noi porta a casa un pezzetto di verità o comunque un pezzetto di opinione che non aveva all'inizio io non, non cito, il, dico solo tre degli elementi maggior, che maggiormente sono emersi nel nostro dibattito. La prima valutazione di tutti è che in questa vicenda la grande assente eh, è l'idea di una politica industriale del nostro paese, perché sembra sempre che prendiamo le cose sull'ultimo eh, sull passaggio senza invece aver niente eh, non avere un, un cosiddetto quadro di assieme ma anche la politica industriale mm, non, se leggiamo l'ultimo decreto capisco che sto chiedendo una cosa un po' eh, impossibile però se si scuola diciamo così l'ultimo decreto eh, la terza versione dell'ultimo decreto ne arriverà la quarta a breve ma eh, non c'è sostanzialmente una parola che parla del, eh, del settore automobilistico dell'automotive e, della, eh, e della mobilità ben sapendo che tutti diciamo il covid e eh, l'epidemia ci cambierà e eh, uno dei settori che cambierà maggiormente è certamente quello eh, della mobilità sulla stessa questione fiscale sembra che stiamo andando avanti dei jure condendo cioè a seconda dell'ultima telefonata si dice si può o non si può si va, eh, e ultimo, l'uso dei 400 miliardi, ricordo teorici, sono in realtà 100, alla fine saranno 100, 120, non molti di più, di garanzie, si diceva che all'inizio dovevano essere per coprire la crisi di liquidità, adesso invece sembra che siano per coprire i rilanci. Insomma, ci capiamo, eh, ci capiamo poco noi. In, e mi fermo qui. E oggi cerchiamo di capirne un po' di più. Il, la, la proposta è quella di partire con la tesi di, eh, con uno dei pochi, cioè il sindacato, insomma, che ha in effetti invece un accordo e quindi ha probabilmente eh, fatto, anzi sicuramente, ha fatto discussioni con il gruppo FCA più articolate e complesse di quanto ciascuno di noi ha potuto fare, eh, sto parlando ovviamente non individualmente, ma dal punto di vista, <coughs> che effettivamente è Marco Bentivogli da questo punto di vista si è esposto con, eh, con un suo parere preciso con articoli e la vendola e quindi abbiamo pensato di chiedere a lui di, eh, inaugura, di iniziare la discussione e eh, subito dopo il, tutti gli autorevoli gli autorevoli di Scassa che vedete qui in, in, in video lo faranno. Ecco, con questo io direi che cedo la parola, la cedo a Patrizia che la ridarà a Bentivogli e mi metto da questo momento in avanti in religioso ascolto.